aderisce alla giornata mondiale del gioco che si svolge proprio oggi, 28 maggio. E l'idea di organizzare un programma diffuso di attività in piazza ma anche nei quartieri, nei territori nasce proprio quest'anno dal comune di Bologna, da Unicef e da Cinnica ma anche da tante altre eh, associazioni cittadine. E, e dicevo Bologna si conferma una città amica dell'infanzia e infatti non è un caso se è stata selezionata tra le 20 città a livello eh, mondiale è l'unica in Italia. A partecipare a un programma di eh, internazionale Street for Kids, quindi per diventare ancora più città a misura di bambino. Accanto a me il presidente di UNICEF Comitato di Bologna che ringrazio eh, perché davvero ha dato il cuore, insomma, a questa manifestazione, tanto tanta passione, è un po' un sogno che si realizza, è così? Sì, e... Questa è la conclusione, abbiamo già fatto due altre due feste, ieri a Imola con 1300 bambini ieri mattina e il 18 maggio a Baricella con Baricella Malabergo, anche lì tanti bambini e tanti genitori. Con musica, ecco, sempre con musica. Peraltro ricordo che il 27 maggio, cioè ieri, è stato celebrato un anniversario molto importante, infatti l'Italia, eh, con la legge 176 del 27 maggio 1991, ha adottato la Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Dunque, il messaggio è per i ragazzi e per le loro famiglie perché eh, il messaggio è uno solo che è quello che Papa Francesco ha detto a tutti e che per i ragazzi è ancora più importante fratelli tutti ho girato in alcune scuole dove sono stati subito inseriti tanti ragazzi che vengono dall'Ucraina e mi ha colpito perché molti di Bologna hanno imparato alcune parole dell'ucraino per farli sentire a casa e molti di questi ragazzi ucraini in pochissimo tempo hanno imparato un po' di italiano allora faccio questo esempio perché scappano dalla violenza, dalla guerra, dall'ingiustizia scappano dal fatto che gli hanno bombardato la casa insomma quello che noi vogliamo a Bologna, quello che noi vogliamo in tutto il mondo e che impariamo a essere tutti fratelli, a volerci bene, ad aiutarci, a saper stare insieme, a non prenderci in giro, a giocare un po', tanto, a me è sempre piaciuto giocare, però io mi ricordavo da piccolo che c'era una cosa che dicevo: lo scherzo è bello quando dura poco. In 30 secondi perché sta per iniziare a piovere? Siamo felici di aver organizzato questa manifestazione, giornata del gioco, ringraziamo l'Unicef, devo ringraziare Cinnica, tutte le associazioni che hanno collaborato, siamo in tutti i quartieri dove stiamo facendo le piazze scolastiche pedonali, vogliamo fare le zone 30, ci teniamo ai bambini e vi vogliamo bene, grazie a tutti. La senatrice Elena Ferrara è stata la prima in prima fila a prevenire e contrastare il cyberbullismo, il bullismo virtuale. E eh, un DDL, appunto, è stata la, la firmataria, colui che l'ha scritta e poi è diventata legge. La legge 71 si ispira alla convenzione infanzia e adolescenza perché è un diritto, ci sono i diritti dei bambini e dei ragazzi, il gioco è un diritto, anche il gioco online. Naturalmente, non bisogna esagerare, bisogna sapere cosa fare, e anche diceva. Sua Eminenza eh, faceva riferimento alle prevaricazioni tra pari, ecco sul digitale in una piazza che è un po' diversa da quella che stiamo guardando, ma ci sono le piazze digitali, è possibile che si sviluppino degli atteggiamenti di prevaricazione, ma stiamo proprio lavorando per questo e anche Bologna oggi dimostra con la consegna delle patenti di smartphone di essere assolutamente in prima linea anche in questa battaglia. Le consegne di oggi sono, si inserivano perfettamente in questa giornata anche perché noi siamo veramente convinti, ringraziamo proprio anche del lavoro fatto eh, dalla senatrice Ferrara, insomma del lavoro anche parlamentare su questi temi perché siamo veramente convinti che sul digitale dobbiamo essere tutti quanti e avere le stesse opportunità, però saperci difendere da alcuni insidi e soprattutto... Sapere anche che c'è un diritto e un dovere di sconnettersi ogni tanto e di stare con gli altri, di giocare, di... Eh, è uno strumento, non deve essere la nostra ossessione parlo anche per noi, eh, perché anche noi adulti poi spesso esageriamo se non l'abbiamo in mano ci sentiamo un po' persi se no? lo scordiamo a casa dico Dio cosa succederà eh, in realtà insomma credo che sia molto importante saper usare questo strumento ma saperci anche dire quanto è importante riprendere a fare cose belle e normali come giocare insieme stare insieme all'aperto e, e farlo sempre di più in una città che vogliamo sempre più misura di bambino con piazze scolastiche, zone pedonali, eh, zone 30, dove si va da piano, dove si va in bicicletta. E, insomma è un impegno importante e siamo convinti che con i bambini e i bambini di questa città andremo lontano anche in questo senso. La patente smartphone è un progetto che abbiamo voluto fortemente anche qui a Bologna. Eh, per eh, educare i giovani, i ragazzi al digitale e al contempo educare anche i genitori, gli educatori, gli insegnanti, tutti coloro che hanno a che fare con i ragazzi e con i bambini. È stato un percorso che abbiamo avviato nell'autunno dell'anno dell scorso, un percorso Abbastanza complesso, abbiamo coinvolto delle scuole, si sono offerte l'IC4, l'Istituto Comprensivo 4 l'Istituto Comprensivo 7 che sono qua, insomma i ragazzi, gli insegnanti, ringrazio soprattutto voi che siete qui e che avete sperimentato il percorso con i vostri docenti. Allora si vede che quest'acqua è un po' un battesimo per noi, perché voi siete i primi a Bologna a prendere la patente. Ma la cosa che caratterizza eh, questo, eh, questo progetto a Bologna è che sono stati maggiormente coinvolti i genitori e anche i nonni, tant'è che ci sono patenti studiate con l'iconcina per i preadolescenti, per i genitori e per i nonni, perché all'interno di questo contesto oggi acquista molta rilevanza al no? momento che stiamo per vivere. Eh, abbiamo parlato di piazze e eh, zone 30, piazze a traffico limitato, anche quelle a cui non accedono le automobili. Ecco, anche sulla rete si possono trovare degli spazi in sicurezza, si possono trovare anche invece degli spazi dove è facile essere travolti. Questo penso che voi l'abbiate ben capito quest'anno lavorando insieme ai vostri professori che sono stati formati proprio per poter lavorare con voi su questi argomenti. Non voglio spaventare nessuno, ma la legge 71 c'è perché purtroppo una mia alunna, che ho avuto per tre anni e che per tre anni l'ho vista cantare e danzare, non c'è più. E avrebbe potuto essere qui lei oggi invece a darvi questa patente se avesse superato quel momento io ho fatto una legge perché quel momento non si presenti più. Voi dovete sapere che noi adulti ci siamo e sappiamo accogliere anche i vostri disagi. Dovete, dobbiamo farci questa promessa. Va bene?